Ah, sono arrivata indovinate chi sono? sono la persona questi sono i calci mamma e Anastasia le calci del ma con te è eh, Sofì e lui no aspetta Sofì e lui con soppesa con che soppesa io non so Invece abbiamo un no no no no no no no no no no no no no no no surprise vedete questo è un corno e un rossetto mi sembra un po' marroncino per essere un rossetto però anche qua con sorpresa wow tutte e dubbio chissà cosa ci sarà mm. queste sono le cose le altre ma che le ho mai date le dovevo dare di sera queste ma sei stata tu? Cosa hai fatto? Dimmelo. Non parli? Bravo, brava, brava. Adesso loro vedranno tutto questo casino. Adesso cominciate a chiudarmelo tutto, me lo Cos'è successo? Ma qua non nessuno parla? Eh? Tu, tu, ma chi saranno mai la mamma e Anastasia? Ma siete voi, la mamma Anastasia? Vediamo un po'. Allora, lei, lei che mi parla, le due? Tu, stai... Chiara, stai, sei tu? Non parli. Forse non è lei. Sei tu? Neanche lei, parla. Devo trovarle, se no come vi faccio dare le calze? Devo andare a cercare nelle altre stanze. Sofì correva da una stanza all'altra, acconciando i capelli e preparando spuntini. No. <susurra> Chi è che bussa, amore? Non lo so. Falla entrare, amore. Entra! Oh, no. E tu chi sei? Io sono una Befana, non mi riconoscete? Ah, sì. Mm. Mm, un po' elegante per essere una Befana, però... Ah, ma sei già arrivata, Befana. Sei un po' in anticipo. Cosa ci hai portato di bello? Eh. queste sono le cose del volto, eh. però Di là... C'è un'altra Befana che ha portato delle calze, ma le hanno già prese. E non doveva portarle adesso, doveva portarle di sera, il 6 gennaio. Eh, lo so Befana, hai proprio ragione. Solo che noi le abbiamo trovate sotto l'albero e non abbiamo potuto resistere. Le abbiamo aperte tutte, vero Anastasia? Uh -huh. Eh? E tu quale calza avevi Anastasia? Quella... Uh -huh. E l'altra di chi era? Di Vanessa ah. E qual era quella? Dei me? Cotto te Wow Ma, Ma... Scusa Dov'è Vanessa? Ma Vanessa è andata col papi A fare una passeggiata Eh sì È uscita eh. oggi Si è persa la Befana in persona eh. Poverina Quando glielo diremo Ci rimarrà tanto male eh. Infatti io non ce l'ho la calza di Vanessa Lo porto il 6 gennaio molto bella. Dai Befanna, facci vedere le calze, così lei è a piano. Eh sì, perché noi siamo curiosissimi. Ok, adesso ve le porto. Mi sembra che questa è per, per mamma. E questa è per Anastasia. Ho ricevuto la calza dei me contro te. Wow! Questa è tutta mia, guai a chi la tocca, eh! E quando torna Vanessa non dirgli niente! capito? perché se no vuole giocare lei con la mia calza e si vuole mangiare tutti i miei dolcetti e invece tu amore cosa hai ricevuto? che bella la calza dei na. ma quanti mamma eh, ci sono apriamoli eh sì adesso la apriamo Befana ci aiuti ad aprirla ok, okay va bene vi aiuto partiamo con quella delle nanana, nanana, nanana ok vediamo apre. ecco ecco Non sembra che così pensiamo una casa, io faccio oh wow oh, che buoni! il cioccolato con il riso soffiato è buonissimo wow adesso ho tutto mangiare mm -hmm. adesso questo qua wow un altro cioccolato mamma mia Anastasia quanti cioccolati hai da mangiare poi me ne dai uno anche wow. a me un altro Un altro le caramelle gli orsetti gommosi che buoni e di altre caramelle altre caramelle le, le coca cola buone io voglio mangiare il tettino questo sei contenta amore? Voglio e infine abbiamo questo ciucchetto ah, come quello degli ovetti Kinder e cosa c'è dentro? Una sorpresa? Diamolo, apriamo, eh? Si, sì. cos'è? Oh! Un ciondolino delle nananana Ma, Ma che carino! Sull'albero di Natale? Si! Sì. Eh, ti piace l'idea? Sì. Oh, ma che carina, hai la nana-nana-orsetto! Adesso tocca a me, con oh, la no. calza dei me contro te! Okay. Che secondo me la Befana si è sbagliata, era per Vanessa, ma secondo me, non avendo trovato Vanessa, ha detto che era per la mamma. Quindi è tutta mia, me la mangio tutta io e non ne diamo un pezzettino a nessuno, nemmeno a te, capito? Befana, mi aiuti ad aprire la calza dei me contro te, per favore? Ok. Allora. Ok vediamo oh, no. ah, ma sono uguali queste calze abbiamo le stesse cose Eh sì perché sono tutte e due della dolci preziosi e quindi la dolci preziosi come si, come? ha messo gli stessi dolcetti in ogni calza che ha creato anche tu hai il tuo vettino e dentro chi abbiamo trovato? Uh, lui, lui! Ma che carino poi questo lui mi... dolcissimo! Wow. Come i dolci preziosi. E poi la Sofì, Veramente sì, ce l'abbiamo. Ma vero, ce l'abbiamo anche noi adesso. Uh -huh. E qui ci sono tutti i personaggi che si possono trovare all'interno di queste carte. Abbiamo. Questo è un cane, una canne. Sa come si cane. chiamano Befana questo cane cane? Credi e, e era... Ray. ok, questo invece è L lui e Sofia. Lui e Sofia sono gemelli, credi. Eh uh, sì, sicuramente sono gemelli. Devo, devo correre perché questi giorni ho rotto la scopa mentre stavo andando in città. Però posso usare il teletrasporto. Posso dare il teletrasporto perché ho bevuto la questione. Adesso vado. Ciao, ciao! Ciao, ciao. Befana, Grazie! Ciao! Ciao, ciao. ciao. grazie! Non noi diciamo niente a Vanessa, eh! No, no, no, no, no, no, no! No, no, no, no anche tu, eh! Se la incontri per strada non dirle niente! Ok? E ci mangiamo tutti i cioccolati noi! Ciao! Okay. Okay.